Oddio, che è! Non dire quelle eh. a tutti, è tanta gente. Che combinate? Ah, ancora state a caramico! Oh, a <ride> allora, ti posso, allora, posso raccontare Intervisto una storia? Allora, racconto una storia. Okay. Allora, il Mercure ci ha detto che non aveva il collegamento cablato. Sì. Allora abbiamo provato a usare il wifi, il wifi non va oltre i 3 megabit al secondo. Allora per fortuna poi ho incontrato un tecnico del Mercure che mi ha detto che non era vero che il collegamento cablato non c'è e infatti adesso abbiamo un collegamento cablato da 70 megabit al secondo. Gliel'ho chiesto al tecnico, mi Me sono messo lì, c'avevo un, uno switch, salve. Glielo puoi chiedere anche tu se vuoi? Sì. Mi sa che non ce l'abbiamo, non abbiamo abbastanza da poveracci. Vabbè, comunque, quindi, mo' che fate? Adesso noi stiamo cercando di intestare i cavi di collegamento. Perché per il fronte anteriore facciamo una multiamplificazione passiva. Quindi, il, il finale a 7 canali, ne verranno usati solo 6. 2 per left, due per il centrale e due per right. E quindi, stiamo facendo i cavi perché il cavo audio. Quest è fatto bassi e alti. Quindi per chi ci vede, quindi non io che ho bisogno degli occhiali, qui c'è scritto piccolo piccolo, basso e treble, ok? E quindi si accoppiano insieme e poi si utilizzano, va bene? Non sapevo. Va bene, allora, torneremo più Sei tardi. Di sì, il disgraziato. Hai i capelli per questo. Esatto. <ride> Vabbè ragazzi, buon proseguimento, no. a, buon dopo. proseguimento. No. a dopo. Mazza, ti ha messo a spellare no. i cavi. Dopo che, tutti... fine che fine ingloriosa Mi ori sono diventato lumpa lumpa oh, di, sì. di... del <ride> bomballetta ah, Hanno mai